Ciao, sono tornato, sì, anche questa settimana sono tornato Terzo, sperando l'ultimo, sperando, ma non credo Episodio della, di questa maledetta, maledettissima custom map demoniaca del demonio Quindi andiamo e facciamo questo livello Tu non riuscirai mai a scalare questa torre Tu non, puoi, non potrai mai ucc uccidermi, farmi fuori, vabbè eh, oh, allora, dall'immagine sembrava un dropper, devo dire Però, a quanto pare, non è un dropper Ma è un dropper contrario da scalare È proprio demoniaca come cosa Questa mappa... Lascerò una recensione terribile a questa mappa se... Non mi ricordo se si può lasciare una recensione alla mappa Vabbè, eh, andiamo avanti eh, Adesso che devo fare? Eh, esattamente... Devo andare di là mi sa Speriamo È una mappa molto lunga Quindi mi sa che Per non fare un episodio infinito eh, Faccio un mega taglio E poi riprendo la registrazione In un punto interessante O verso la fine del livello One hour later. Sembrerebbe L'ultima parte del livello Perché manca pochissimo eh... No No Ok andiamo Vai Ok ottimo Dai l'ultima parte oh. oh terribile veramente Non eh, Mi fa male la schiena Ok eh, facciamo questo livello sperando sia l'ultimo Ma dalla grafica qua sembra proprio L'ultimo da questa Inquadratura magica No Cos'è Ma c'è un livello Sottomarino Oh mio dio, no mi fa paura, torniamo indietro Allora, Allora, dato che al momento quello che fa meno paura eh, sembrerebbe questo qua, più o meno, anche se mi fa paura comunque, faremo questo Allora, concentrazione, sbrigiamoci, che ha detto lui? Eh, non stare direttamente eh, Non stare direttamente sopra la soul sand se non muori Ok, va bene Allora, effetto di levitation Devo andare di qua, no? Ok, esatto Almeno levitation è una soddisfazione Perché stai tranquillo e fai Però è terribile questa mappa Cioè, è ingiocabile Cioè, è tipo impossibile questa mappa Io non ce la posso più fare sono estremamente triste di questa cosa Allora Qua è ancora peggio la situazione perché Ho tutti i magma blocks accanto Quindi se faccio così è un problema In effetti eh, Ok, swimming tri trident Ok, ottimo Allora, non ho capito niente tipo e mettiamo il, lo spawn point E andiamo qua Allora che devo fare? E... Allora credo di aver capito Ok ottimo Allora Mi do un effetto infinito di levitation Ok e Dopo eh, bisogna andare di qua E sono morto Vabbè rifacciamo Vabbè ri rifacciamo ho detto Ok andiamo Ottimo Poi di qua con calma Con calma possiamo fare tutti i livelli del mondo Ok Qua direttamente No Devo andare di qua Ok ottimo mi shifto E adesso dove devo andare? Ehm, non saprei Credo di aver capito che bisogna fare Così ok esatto e dopodiché devo andare di qua, giusto? Esatto, perfetto. Oh mio dio. Allora, ho capito, di qua devo andare, poi di qua. Eh, no, qui no, perché devo rifare. Eh, vai, vai, vai, vai, vai. Ok, perfetto. E poi lo spawn point. Ottimo. Allora, chiudiamo. Ok, ottimo. Allora con calma facciamo tutto, ok ottimo, perfetto, allora ce l'ho fatta, e dopodiché devo fare e così, ottimo, no, vabbè, devo rifare, perfetto, andiamo, ok, devo, devo farlo con la corsa, ok. Poi. Ok, ho trovato un metodo per essere bloccato È un po' cittosa come cosa Però chi se ne frega, basta che vinciamo Oh, Decima campana l'altro. Ok, suppongo che adesso eh, fa Devo fare qualche altro livello Quindi per esempio mh, bah, Questo Ok, facciamo questo Oh mio Dio cioè, allora, dovete pensare, no? Che io, questo qua, che sto registrando È il terzo video di fila Rispetto ai primi due episodi Quindi Io sto sclerando in questo momento Male, proprio male sto sclerando No, vabbè Cioè, io forse chiudo il livello a metà Non lo finisco questa mappa Non so se è fattibile fare questo salto qua Ok, è fattibile, è fattibile, è fattibile Perfetto e dopodiché devo fare questo salto qui Ottimo, oh, set lo spawn Set spawn, ok, ok, perfetto Oh mio dio Allora Questa qua è la prima campana E l'abbiamo presa Adesso io mi dovrei fare Tutto all'indietro in teoria Cioè vorrei comprendere questo fatto Ho, Avrò tagliato Tipo un sacco di cose E finalmente sono arrivato all'ultima Oh dodicesima incredibile finalmente non so quante cose si capiranno di tutto quello che ho fatto io non ci sto capendo più niente quindi adesso tocca a questo livello per farlo devo scendere qua ci sono due campane in questo livello ok sì, perché da 12 poi arriviamo a 14 e possiamo accedere a quella porta misteriosa Andiamo, allora, dobbiamo sbrigarci Hanno aggiunto le ragnatele in questo livello E ci sono due campane da prendere È complicata la situazione Allora, ok, incredibile E adesso? No, così, così, così Ok, no, ok, allora, ho capito il meccanismo Dai, non è difficile è un po' complicatina la situazione oh, Ok, perfetto Un'altra ender pearl Per andare dove? Per andare di là eh, Così? Perfetto Ok, dopodiché Dove devo andare? Di qua Ok, ottimo Per adesso stiamo procedendo relativamente fluidi Andiamo Oh, Perfetto In realtà posso anche lanciare il tridente là Che ho fatto? Eh, fatto danno? Non credo. Andiamo. Allora, concentrazione. Bam. Ok, perfetto. 1 e 2. Ok. Adesso dobbiamo andare di là. Ottimo. E ora così. Bene. Il prossimo salto dove lo devo fare? Penso lì perché poi con, con l'ender proprio vado là No, non era proprio così, va bene Con un po' di concentrazione ce l'ho fatta Adesso andiamo di qua Un po' di intuito sono andato, eh, però Allora, ci siamo, siamo nel momento decisivo Ah, oh, finalmente, allora Tredicesima campana Andiamo al checkpoint Ok, qui era nella parte in cui si dividevano le, le due cose Quindi eh, adesso eh, devo fare questa cosa qua No devo... dopodiché, così eh... Ah, siamo vicinissimi Interessante. Ok. Devo fare così. Ottimo. Sconsiglio di giocare questa mappa a chiunque. È orribile. E adesso... Devo fare così. Oh... Così torno al checkpoint, quello lì in cui si dividevano le strade, ma dato che abbiamo finito, eh, appunto devo tornare, quindi finalmente ho finito quel livello. Adesso facciamo 10.000 km di strada e poi apriamo la maledetta porta. Allora, ecco qua la porta da aprire per cui abbiamo bisogno 14, di 14 campane. Ok Qui c'è il nero E qui cosa c'è? Andare direttamente all'ultimo livello Oh mio dio Andiamo? Ok e ci siamo Adesso devo fare Così suppongo no? Esatto E dopo che devo fare? Così? ma Madò Ok ce l'ho fatta Salto complicatissimo Ok, checkpoint completato Io penso questo qua sia il salto più complicato che abbia mai fatto tra tutti eh, no Eeeh Che è successo? Ma questa è la roba di prima Tu sei vicino a me È impossibile Io non voglio... Oh madonna Che cos'è questa cosa? Troppo rumore, premiamo e basta Oddio! Eh, L'entità cattiva ha lasciato il gioco. Adesso può entrare nel castello. È vero che era chiusa questa cosa qua. Un sacco di tempo fa l'ho fatto. Tipo tre episodi. Non so se vi metterò tipo un'immagine del, della parte del video. Eh... Cos'è questa? È l'ultima? Hai preso Hai preso eh, la, la campana della vittoria Adesso puoi tornare eh, al, al castello Delle campane della vittoria Ce l'ho fatta Era ora Grazie hai finalmente Sbloccato la stanza eh, Io ero Intrappolato dentro E beh, basta mi sono stancato di leggere Cosa c'è qua? Non posso entrarci No, mi sono stancato, non può andare così, 18 campane della vittoria, no! Mi metto in creativa, rompo tutto! Ecco la vera sala della vittoria! Adesso sono nella sala della vittoria e avevo 18 cose. Mi dispiace, lo dovevo fare, ero stanco, vi prego. Era ora, finalmente... Credo finalmente di aver detto tutto. Cioè, veramente, ho giocato tutti i livelli. Non uh, sono distrutto. Sto morendo. Quindi, detto questo, eh, vi saluto. Finalmente, quarto episodio. o oh, quinto, non mi ricordo. Quarto, forse. Vi saluto. Ciao! Finalmente ho terminato sta mappa di m